Thank <laughs> you. Salve gli amici di Sortine 5 TV, per commentare la partita di stasera, tra noi e il Camarina, partita vera come mi aspettavo da tutti i punti di vista. Complimenti anche a loro, hanno avuto un avvio fulminante: in due secondi hanno fatto un bellissimo gol. E devo fare i complimenti alla squadra, al mister Concetto Salone, perché è stato uno schema bellissimo che merita sicuramente il nostro applauso. Però noi poi abbiamo cominciato a giocare, abbiamo fatto bene, abbiamo pareggiato, siamo andati sul 2, sul 3-1. La partita, devo essere sincero, ero convinto di portarla a casa. Il campo è molto piccolo, non più, non più lungo di 28 metri, credo, e dove i contatti sono, sono innumerevoli, dove vengono amplificati al massimo e come io sapevo, qualcuno dei miei ha cominciato. A, non a tirare prima in barca ma a innervosirsi. Tra l'altro uno splendido pubblico nel senso dal punto di vista eh, del numero, cioè, ci saremmo stati 300 persone, qualcosa, quindi era una bolgia infernale. Siamo andati dopo, dopo che eravamo in vantaggio, abbiamo un pochettino sbagliato alcune, diciamo alcune ripartenze ritengo che la partita l'abbiamo messa noi in, di nuovo in gioco perché abbiamo fatto due errori gravissimi che una squadra in testa alla classifica non dovrebbe fare e abbiamo preso il 3-2, il 3-3 e lì poi siamo andati un po' in bambola e ho cercato di, di cambiare qualcuno ma insomma, sinceramente era difficilissimo anche perché la, la eh, Lagone è salito parecchio la partita si è messa molto, molto, diciamo, fisica, non c'erano più, eh, diciamo, spunti tecnici. Poi c'è stato anche l'episodio de, del mio allontanamento con l'altro dirigente del Camarina, per un qui pro quo, che sicuramente chiariremo con il signor Mormina, con il presidente, con Vincenzo, ci siamo capiti male. Io comunque approfitto per chiedere anche scusa. Eh, ritengo che è stato un episodio poco edificante, sia per me che per lui. E lì diciamo un po' eh, si è accesa la partita anche dal punto di vista del pubblico io non ho visto neanche il pareggio eh, i ragazzi sono venuti allo uno spogliatoio ad abbracciarmi perché avevamo pareggiato addirittura abbiamo sferato anche il 5 a 4 ma va bene così diciamo che poi alla fine potevamo vincere noi potevano vincere loro il pareggio credo che sia giusto mi dispiace soltanto che eh, Nonostante una, una società storica come il Camarina, dove eh, concetto Salone che è, è un monumentale, Peppe Marina è un altro grande amico, eh, altri dirigenti sono eh, diciamo così, degli amici da moltissimi anni, da quasi 20 anni. Eh, essere dichiattato da un, da un dirigente come uno, un allenatore che può allenare le vacche, eh, devo dire che questo me ne farò una ragione, ma eh, spero che lui sappia quando è sottoscritto ha vinto in questi campionati. Detto questo, ritorniamo alla partita, sono contento, i ragazzi hanno, fatto, hanno avuto una grande reazione, sono felicissimo, abbiamo mantenuto in, diciamo, eh, a distanza se così può dire, il Camarina perché poteva superarci, nonostante noi abbiamo una partita in meno, che giocheremo a scicli, partita non facile dove credo che si stia delineando il terzetto di, di, di, di testa o il quartetto di testa che lotterà poi fino alla fine noi fino ad oggi abbiamo fatto benissimo credo che, ripeto eh, abbiamo dimostrato di avere qualità per poter stare in testa eh, eh, sono convinto che anche la Marina eh, fu, a, a parte nelle, nelle mure amiche non credo che perderà punti oggi non, diciamo che è stato... Alla fine un po' anche di sfortuna da parte loro perché mancava pochissimo, però credo che noi abbiamo meritato quantomeno il pareggio perché abbiamo, abbiamo giocato benissimo in un campo molto piccolo, ostico, e nonostante la squadra, devo dire, avversari sia stata di grande correttezza perché giocatori come Alessandra, Incorvaia, e ehm, e Zisa, sono gente che io conosco anche perché sono stata in rappresentativa e sono de, de, delle persone correttissime, sono de, de, degli atleti de, de, de, da, da, da, da tutto il punto di vista sportivo. E un po' meno qualcuno che dovrebbe essere da esempio. E mi, e mi riferisco sempre a quella persona che mi ha etichettato in una certa maniera. Detto questo, credo che so che lo Cicli ha vinto a Lentini, l'Imbromanche ha vinto pure in tre punti ci siamo quattro squadre, noi abbiamo una partita in meno con lo Scicli, e vediamo come andrà a finire, ma ci saremo, ci saremo fino alla fine, oggi ho visto che la squadra sa reagire, sa lottare, anche nelle, nelle situazioni peggiori, in, ripeto, in un campo dove è un, è un inferno, da, da, dal punto di vista del tifo, eh, inferno nel senso buono della parola, non ho visto diciamo, cose... cose eh, diciamo che, che possono indurre ad un tifo violento ma comunque un tifo molto caldo, caloroso che esplora bene la squadra e eh, magari avrebbero tutte le società questo, questo tifo quindi complimenti al Camarina, complimenti anche e soprattutto a noi perché secondo me siamo usciti indenni da un campo difficile eh, e credo che abbiamo con questo pareggio un altro po' di consapevolezza in più che questo campionato lo possiamo portare a termine eh, vittorioso un carissimo saluto agli amici di Sottino 5 TV, complimenti ancora a tutti.